Sei contenta di vedere tutti questi gattini, Gaia? E sì. dovevate venire quando mangiavano? Che erano 25, e uno so 27, 25. È quanto è... Signore quanto è bello questo qua. A curia? Sì, sì. sono tutti belli eh, vabbè, lascialo, lascialo là poverino non spaventare, spaventare poverino guarda, eh, guarda, la guarda foto, che bello guarda che bello guarda che bello guarda che bello guarda che bello guarda guarda che bello guarda che bello guarda che bello guarda che bello guarda che bello guarda che che alle 11 eh, io penso prima il pranzo e poi dopo faccio il pranzo, peccata tanto più per lui perché io hai <ride> visto sì, i gatti? si sì, accomodi, venga tu, oh. Oh, tanto può venire ecco, guarda, oh, ma questo quanto curioso hanno mangiato 22 gatti, ho fatto 22 oh, parti. no, non li fa scappare vero? non li fa scappare no, no, perché no, no, no. e gli dica che hanno paura, che pensano che li portano via, capito? Eh. Mi scusi signore. Prego, prego. Avevo allora, fatto tutto fare. 22 e ora gli vado a alla... lavorare. Vuoi spaventare? Ti. Guarda che belli che sono. Vengono, addirittura, vengono alla mattina, signora. Oh, alla bene. mattina alle 11 sanno che io gli faccio il pranzo, mezzo chilo di patto al giorno li faccio mezzo chilo di pasta al giorno? Beh, tutto, tutto, sono 20, 20, eh, eh. e poi ti metto due scatolette due scatolette E lo so perché oh, lo dico ti, lo so Ma è lo dico ti dico ti